ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi apriamo il calendario dell'avvento di NYX quindi oggi il calendario dell'avvento interamente dedicato al make up prima di iniziare due cose che vi consiglio non leggere sotto perché c'è lo spoiler non guardare dietro perché c'è lo spoiler quindi ce lo prendiamo proprio così perché non me lo sono avuto a spoilerare io e quindi attenzione a non spoilerarvelo prezzo allora, io l'ho visto sul sito di Look Fantastic, 66,95€ per 24 caselle. Consiglio, è sempre disponibile, l'ho visto perché più di un mese che lo vedo ed è ancora disponibile. Lista desideri, ogni tanto va in sconto. Questo aveva lo sconto del 20%. Allora, nel caso perché no, dunque parliamo che aspettate un secondo solo come sempre che guardiamo la pagina comunque è un calendario interamente dedicato al Mecca ovviamente come sempre ormai mi conoscete quindi è inutile che vi continuo a dire la stessa cosa Ed, eh, apro sempre calendari nuovi quindi non ci saranno i calendari dell'anno scorso perché sono sempre i soliti prodotti, è bello da provare il marchio il calendario Venta è bello da provare il marchio, è bello da cambiare ed è, quindi ogni anno si cambia, a mio avviso il bello è questo per vedere i prodotti, per testare i prodotti, per conoscere un brand perché ad esempio di NYX io conosco pochi prodotti e quindi ho detto proviamo, calendario comunque interamente dedicato al make up di un brand che è un buon, è un buon marchio, proviamolo e vediamo non mi volevo dimenticare ecco se non volete spoilerarvi il calendario perché lo volete prendere oppure perché l'avete già preso e volete aprirlo a dicembre qui c'è il minutaggio dove andare direttamente in modo che io vi parlo dei prodotti che ho trovato e di come mi sono trovato col calendario senza però mostrarvi i prodotti e senza nessun tipo di spoiler quindi ora andateci perché lo apriamo allora, lo sto aprendo eh? quindi andate, ok, è fatto Così All'interno, molto cartonato, molto leggero, ma dovrebbe essere tutto make up quindi ci sta molto carino. Io me lo metto qua sotto le caselline. Ve lo dico subito perché andiamo. Ah, ecco un'altra cosa che ho notato. Sarà semplicissimo aprirlo perché sono in ordine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono in ordine, lo so, ho notato adesso quindi sarà facilissimo da aprire. Vediamo con la prima bel tratteggio, facile da aprire, comoda, questo è comodo, si estrae facilmente e dentro ha un tipo una carta soft touch, un cartone soft touch sembra, molto comodo, la recensione è anche dell'apertura a casellina. Vediamo il prodotto ora, Butter Gloss, Butter Gloss, butter, da 0, no, 4,7 ml, un gloss fatto così. Non mi aspettavo proprio così tanto mini size, ma va bene. Questo è il Praline, quindi è un gloss. Molto gloss. Ok. andiamo avanti 2, quindi qua è impossibile che io mi sbagli sulla sull'ordine delle caselline cioè è impossibile carino anche questo questo è un utopia soft pink pigmento pressato da 1,7 grammi pigmento pressato molto molto molto colorato mono piccolino ma ci sta ci sta perché è un bel rosino si sfuma anche bene come base mm, ci sta base ombretto 3 credo che sia proprio un calendario per chi vuole provare il make up e vedere eh, questo marchio come la qualità dei prodotti H HD Studio Photogenic, base ombretto, proprio mini size, 4,7 ml, ok, mmm, Un po' per latino ma asciuga bene: 4. Ad esempio, io che non conoscevo, ehm, tranne alcuni prodotti. Questo brand mi piace perché così posso vedere come si comportano diversi: borto Glow li illuminante liquido da 6 ml. Questo mi fa piacere. Allora sembrava invece diventa molto molto delicato: stratificabile, ok, se no anche come ombretto. 5: Soft Matte Lip Cream quindi un rossetto. Leon. io credo di conoscere solo le lingerie e qualche mascara di NYX non è molto semplice da applicare vedete che non è molto uniforme proviamo a prenderne ancora poco per volta guardate la seconda volta Molto più di poco per volta, e comunque hanno un buon profumo. Andiamo alla 6, ecco anche questo ci può piacere. Vediamo un po'. Utopia, Utopia Rose Gold, sempre un pigmento pressato. Mm. Mettiamolo qui. Questo mi piace. sottotono bronzo bello da luce va bene anche nell'angolo interno dell'occhio per dare so da solo questo mi piace spero di non macchiare troppo andiamo alla 7 butter gloss quindi un altro gloss uguale sì, però di un colore più scuro. Questo è Cinnamorol. No, non mi piace. Non è assolutamente adatto a me. Ci sta! Otto, eccoci qua. utopia, brown shimmer ma utopia non l'abbiamo trovato, si sì. ah, rose gold questo è brown shimmer, ok quindi lo mettiamo vicino sotto mm. questo è molto bello, guardate che bello chrome e questo qui molto bello, questo mi può piacere davvero tanto Dobbiamo andare alla seconda parte, alla seconda riga quindi, ok. Mentre aspetto che si asciughi, così non sfalzo. Gli swatch, queste saldettine sono di Sephora. Ottime, davvero ottime. Dunque, 9. Glosse, ancora Fortune Cookie, Questa è molto più chiara troppo chiaro, non mm, si vede quasi. Glosse anche basta, è che non mi piacciono, 10... Ancora. Born to Glue Liquid Illuminator, ma stesso colore? Ah no, questo era Sun Beam, quindi più chiaro. Questo è più scuro, Glim. Una volta. si vede poco poco poco poco poco ho un capello che continua a darmi fastidio 11 soft matte di un altro colore Abu Dhabi soft matte come l'altro poco prodotto per volta per farlo diventare omogeneo carino mettiamoli assieme 12 utopia gold uguale però in oro, e eh, prima che lo dite si può dire utopia o utopia mm. oro oro, assolutamente oro sapete che mi piace? mi piace questo oro mi piace assai eccoci qua Soft Matte, assolutamente rosso, non riesco a leggere il colore perché è scurissimo la scritta, Monte Carlo. solo provare a fare una cosa attenzione a stenderlo perché rilascia davvero tanto prodotto colorato 14 credo che restiamo ai lip lingerie che sono molto validi rispetto a questi soft matte. come si apre la 14 scusate eccoci qua pore filler primer ed minimizzante per i puri 6 ml basta pochissimo ha un effetto lisciante sulla mano è uno spettacolo assolutamente siliconico immagino però fa quello che deve 15 oh, abbiamo cambiato HD finish powder polvere eh, minerale da 3,3 grammi bianca quindi quella trasparente e qui ci sta ci sta per provarla ci sta assolutamente trasparente ma vediamo se è davvero mattificante finalmente ne ho cambiato un po' tipo di prodotto perché a me il calendario piace per conoscere il marchio e conoscere i vari prodotti, non tutte le tinte tutte le tinte eh, scusate, soft matte Budapest vedete quello che dico io non so se la vedete tutti questi pezzetti di colore scuro poi sulle labbra andiamo un attimo a stenderlo però 17 ecco ci mancava butter gloss tirami su questo qui a me sarebbe piaciuto provare i prodotti non tutti possibili colorazioni di gloss e tutte le possibili colorazioni di di soft matte due colori un nude e un rosso ci stavano già poi un po' di pigmenti un po' di altri colori anche perché NYX è davvero tanto vasta quindi perché così pochi prodotti a questo ad esempio scusatemi, la 18 Lip Oil This Everything del Shear è già un lip oil quindi è un prodotto diverso ovviamente va solo a lucidare, illuminare ma il nostro stempo è qualcosa di di diverso che ci sta 19 invece qui abbiamo tutti questi utopia purple shimmer e se io non volessi dei shimmer abbiamo solamente di opaco il primo soft pink capisco che è natale ma magari voglio anche qualcosa di diverso anche se questo è davvero bello molto bello questi due crom sono stupendi assolutamente aspetta, aspetta che inizio ad essere un po' ok mm. almeno questo è quello che credo io poi ditemi voi ma per quello che mi riguarda NYX è davvero molto vasto con prodotti con mascara e prodotti make up di diversi tipi di diversi collezioni di diversi finish 20 Butter Gloss e siamo a 5 quindi mi aspetto un'altra tinta che poi scusate non sono tinte queste eh. Soft Matte Lip Cream. Non sono tinte, sono rossetti cremosi matte. Perché infatti vedevo che lo si asciugava. Allora, Butter Gloss Butterscotch. Butterscotch. Carino. 21 tinta. No. Sì. Soft Matte. Questa è la Stockholm però è un nude. 5,5 ma basta, eh? perché siamo alla 22. Ecco. Opaco almeno, dark purple opaco. Se dovevo scegliere l'opaco, magari non un viola. Mamma mia. No, ragazzi no eh. polveroso e assolutamente non omogeneo 23 Eh, non lo leggo perché è talmente scuro che non riesco a leggerlo comunque è, una tipa, è un, un altro soft cream ma è calendario natale o calendario dell'inverno perché sono colori autunnali 24 buttergloss Brown, brown, qualcosa. Un riassunto un attimo con voi: 6 Butter Gloss di cui uno mi è appena caduto, vi voglio molto bene, ma queste due tonalità sono molto simili, uno è molto scuro, uno è importabile. È ok: 5, 6 no, rossetti matte. In tutte le varie possibili combinazioni di mm, colore, una cipria, un lip oil, eravamo partito bene con il base per ombretto, ma poi ci siamo dimenticati per strada, ombretti abbiamo due. 2 4 6 di cui due opachi, questo è molto carino. Quello viola a mio avviso è una cavolata e gli altri sono shimmer o Dua chrome, bello l'oro, bello il viola duo chrome, bello anche il bronzo, belli, ma ok. E per finire questi prodotti, il primer viso pore filler e due illuminanti liquidi e... Ehm, no non... allora adesso mi pulisco la mano con una saliettina nuova per non farvi vedere niente e poi ne parliamo assieme Ho fatto prima il recap dei prodotti perché dopo ci sono delle ragazze anche che non vogliono vedere lo spoiler quindi allora per chi mi segue da prima durante lo spacchettamento e anche per chi è appena arrivato dal minutaggio ho completamente tolto gli swatch così non potete vedere assolutamente niente cosa dire di questo calendario non mi ha entusiasmato e pensavo che fosse un prodotto un calendario per provare i vari prodotti vedere i vari prodotti non trovo mascara che se ci sono molto famosi di nyx non ho trovato nessuna lip lingerie che sono il, il must mm, non mi è piaciuto è bello se volete provare varie colorazioni di poche linee poche linee con tante colorazioni ma non mi è piaciuto assolutamente scontato e sapevamo già che sarebbero stati tot tot e tot quindi sapevamo già dopo dov'era eh, il 24 assolutamente delusa assolutamente sinceramente se lo trovate dopo, dopo le dopo Natale con un forte sconto e volete provare alcuni prodotti ci sta ma se no no, absolutely no ed è niente, ci stanno anche questi canali se avessi guardato dei pacchettamenti l'avrei saputo ma non volevo spoilerarmi niente per avere una reazione diretta con voi e quindi ci stanno queste cose ma voglio anche le vostre opinioni qui sotto, scusate ma mi sono macchiata mi sono sicuramente macchiata con, con uno swatch, benissimo dal bene in meglio e niente, fatemi sapere se siete prate con questi palotti come vi trovate se postino il postino adesso scusate e rieccoci qui è incredibile ma sono le 17:29 e ed è arrivato il postino ok con i miei stati pacchi del giorno ed è eh, niente credo che ormai avevo finito con eh, i commenti eh, vedete voi